Sei andato via, lasciando amarro nella mia Ritorno, non ci sarà se tanto buio nei miei domani. Ma sto aspettando la nuova luce. Sei andato via. Vivo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 io no, sono come il Papa <ride> la, sono il lavoratore dell'Umile nella fine delle... ma vieni qua, ti sei andato di riprenderti, diceva scusa, Anna con la presentiamo l'artista Anna Polaiarum vieni qui, mancini scusa, devo ringraziare Anna Polaiarum voglio una cosa, una persona, mia madre che sta finendo! a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 Va bene, eh, ringrazio Mancini che non è venuto, purtroppo ha detto che... C'è eh, cioè perché c'è... Okay, va eh, bene, lo ringraziamo lo stesso e prima a Ischia parte di Pontinia. Certo. Okay, no, lo ringraziamo lo eh, ringraziamo. Ci cioè, ringraziamo, ringraziamo anche questi eventi che sta facendo con Flora Lucco eh, ad Ischia quindi noi ci andiamo da fare. Ecco, io desidero, se permettono le pittrici eh, di, eh, ringraziare le nostre presidenti all'inizio per perché hanno amore per Roma e stanno pure in piedi, mannaggia. <ride> sì. sì, prego, Aide, eccolo prego, prego. prego. prego. Da prego. Da. Ande. Ehm. Cecilia. Mm. Cecilia. Cecilia. Deve raccontare un amore grandissimo. Frida Kahlo, il suo amato Riva. Prego. Ah, Frida Kahlo, Peccato che mi ha portato anche un quadro su Frida Kahlo, E lei è l'autrice che mi ha fatto fare le mostre di Frida Galo. qua dai, vieni. Vi presento Ciccina. Sì?